Salve, sono il dottor Francesco Caritano, biologo nutrizionista, eh, lavoro un po' in tutta Italia, da, da Milano fino a Catania, eh, in questa... Eh, bel congresso di oggi, eh, ho parlato di eh, fibromialgia, eh, l'impatto diciamo, epi, epigenetico eh, sulla, eh, sulla, fi, sulla sindrome fibromialgica, meglio chiamarla così, eh, dove, abbiamo, dove ho presentato tanti lavori eh, che ovviamente andavano nel senso di eh, cercare di migliorare la, eh, questa condizione eh, che spesso e volentieri ancora viene molto trascurata, eh, ho parlato nella mia relazione delle, di vari aspetti: dall'aspetto dall mitocondriale all'aspetto della, della matrice extracellulare all'aspetto del, del, del disequilibrio neurovegetativo, e ho eh, cercato anche di parlare un po' di eh, ovviamente quello che io, io mi occupo di nutrizione, di, di quello che potrebbe essere una nutrizione che potrebbe aiutare il soggetto fibromialgico, un'integrazione intelligente, ho parlato molto del self-food, eh, perché ovviamente in quando, quando si ha un discorso di disfunzione mitocondriale, eh, quindi abbiamo un'arma oggi molto molto efficiente per, per, per cercare di migliorare la qualità di vita del paziente, ma, in, ma insieme anche al self-food c'è ho parlato anche del same di, di tanti prodotti eh, che possono andare ad, a, a fare bene in questa, in questa patologia ovviamente io utilizzo da tanti anni il, eh, anche l'S-Drive eh, perché con, attraverso l'S-Drive ottengo tantissime informazioni e ho presentato in questo, in, nella mia relazione, tre casi clinici in cui eh, sono andato a, di tre soggetti fibromialgici dove utilizzando l'S-Drive abbiamo ho, ho ottenuto grandi informazioni perché è importante utilizzare questo strumento perché dobbiamo avere informazioni e attraverso poi la clinica andare a, a, a migliorare eh, attraverso quello che viene fuori dal referto migliorare quello che è l'aspetto diciamo eh, l'aspetto diciamo di salute della, della, della persona vi ringrazio